look of the day with my new Louis Vuitton pump bag. 5, 4, 0, 0, la porti fuori tua, bici, amore, dai prendi la bici prendi la bici amore sì però io non riesco così amore vai amore Leo basta l'acqua basta Basta devi tenerla amore devo portare la bici e la palla no basta l'acqua no no Tieni la tu, tieni Leo. No, la tieni Leo, dai. Mamma. Okay. No amore, la K. Kacka. No cacca, la lettera K. Cacca. No, no, no. Lettera K. K. No. K. K. No, that you are and we done kind of think off to dinner. This is the cutest thing ever. Fede and Leo. <laughs> Questa è la M, sì, oh mio Dio, sì Questa? N Questa? W Esatto, W N N 5, 5, 5 basso, 5 alto Pugnetto E sbrrr Dov'è la luna? Oh, ah, luna! È la luna? Eh sì, è proprio la luna, amore mio. è ah, luna, è bello! È bella la luna, eh? Oh ah, luna. È bella la luna, Le Lady Gaga ha messo le mie. Converse. Lady Gaga ha messo le tue converse? Per Chiara Ferrani. Sai chi ha messo le mie Converse, amore? Stocato. Eh? Esatto. Eh. Che cos'è? Cos cos una scorinina? No, è la Sena, per amore no. Una scorinina <ride> Sembro quasi una persona seria eh? Un misto fra un commercialista E E un pirla and she is sleeping away.